Presente il consigliere regionale Carmine De Pascale, sabato 25 luglio a Napoli, nel quartiere di Bagnoli, in viale Campi Flegrei, si è tenuta di mattina la microcippatura gratuita con visita effettuata da parte dell'ASN per conto della regione Campania. Signore Da Pascale, buongiorno. Buongiorno. Come mai qui di sabato mattina per i cani? Beh, questo non ci deve meravigliare perché noi, dopo che eh, ho promosso la legge sulla tutela e benessere degli animali di affezione e prevenzione del racismo, questa è l'attività di applicazione pratica della legge, quella di andare sul territorio e di promuovere l'iscrizione alla all'anagrafe canina regionale, eh, l'installazione del microchip sul, sugli animali e dare tutti i consigli necessari ai proprietari degli animali per stabilire un corretto rapporto di convivenza tra il proprietario e l'animale. Grazie, vediamo il furgone dell'ASL, molto ben attrezzato, molto ben igienizzato, a disposizione dei cittadini, prevedete di portarlo ancora in giro per la città? Sì, noi ogni settimana siamo su un territorio diverso dei comuni di Napoli, questo è per l'ASL numero uno, siamo in questo territorio, ma c'è un anche le altre ASL che stanno operando, quindi è un servizio che noi rendiamo ai cittadini, che io ho promosso, quindi è l'istituzione che va verso i cittadini. E quindi anche per dare un'educazione a mantenere gli animali, a curarli, a dargli benessere, cioè a tutelare anche i diritti degli animali e quindi iscrivere questi animali nell'anagrafe canina regionale. Le faccio un'ultima domanda è previsto un calendario per questa attività certamente dove è possibile trovare? Già fatto a Monte di Procida, a Marano, insomma c'è un calendario che ogni as fa che è reso anche pubblico o anche, anche su, su richiesta. Quindi una regione completamente trasparente sotto Ma guarda, questo Guardi Noi aspetto. con la, questa legge che è stata approvata eh, l'anno scorso dopo due anni di lavoro che ci ha impegnato porta la regione Campani davvero a fare un passo avanti ad essere un passo avanti rispetto alle altre, alle altre regioni, la legge non solo riguarda diciamo, i proprietari degli animali ma dà una serie di regole a come comportarsi, Se ne parlo ad esempio del registro tumore degli animali perché anche gli animali che per i decessi vengono esaminati perché sono delle sentinelle vere e proprie sul territorio questo registro tumore che interfaccia i dati con il registro tumore degli delle persone per avere degli, dei dati scientifici eh, da studiare. E poi abbiamo anche delle regole per i canini, del registri di entrata, di uscita, anche perché poi la regione ha degli oneri da sostenere a favore dei, eh, dei canini, delle le dimensioni che devono avere, avere le gabbie di accoglienza degli animali, ma il canile deve essere l'ultima spiaggia per l'animale, perché l'animale domestico sta, è, è per le famiglie, deve stare in famiglia, quindi quando poi le campagne di affidamento, di adozione falliscono, ecco che allora l'ultima possibilità è il canile, ma ci deve rimanere il minor tempo possibile, bisogna sempre promuovere queste campagne di affidamento degli animali perché il posto dove deve stare l'animale è in famiglia, oppure libero sul territorio come animale accudito libero sul territorio.